Ampas, oggi al criminale per la conferenza stampa di inizio di una serie di attività che la Polizia Stradale vuole fare in questa estate sulla prevenzione degli incidenti. Anche noi saremo con loro collaborando in momenti di informazione e di formazione nelle varie stazioni autostradali dei viaggi da nord verso sud che si susseguiranno durante questa nostra, speriamo, bella estate. Si tratta di un primo inizio di collaborazione con la Polizia Stradale che vedrà nel prossimo anno un impegno ancora maggiore in quello che è il contesto del progetto Buona Strada che come Ampas abbiamo vinto a livello del Ministero del Lavoro per fare prevenzione riguardo a questo aspetto che ci interessa perché noi siamo sulle strade con le ambulanze, con l'attività del 118 e quindi ridurre quei 4.000 morti è per noi all'anno una cosa determinante e importante perché ci colpisce innanzitutto come cittadini. La nostra attività si svolgerà in termini di formazione per nelle scuole, di formazione in momenti comunitari per parlare e tirare l'attenzione della comunità in diversi punti della nostra bella Italia e poi una formazione interna per i nostri autisti affinché siano meglio responsabili nell'attività che svolgono. Che dire a questo punto una buona estate a tutti per chi andrà in vacanza e soprattutto per chi garantirà, come sempre facciamo, H24 365 giorni all'anno, i servizi di emergenza urgenza, i servizi sociali, di vicinanza alle persone più fragili. E che dire, buon lavoro e soprattutto buona estate, buona strada di vita.